1917, termina la battaglia di Verdun. 1961, Gerusalemme, un tribunale condanna a morte Adolf Eichmann. 2000, spento il terzo reattore nucleare di Chernobyl. Commenta il fatto del giorno Emanuele Dessy, direttore dell'Unione Sarda. Il 15 dicembre del 1890 ha morito seduto, 14 anni prima sconfisse il generale Castel. 15 dicembre 1917, dopo 10 mesi di scontri termina la battaglia di Verdun. A vincere è la Francia. Cerniera strategica della difesa francese, l'importante nodo ferroviario viene scelto dai tedeschi del generale von Falkenhayn per sferrare l'attacco finale contro i francesi nel febbraio del 1916. Quando la Francia sembra ormai perduta, il comando viene affidato a un vecchio generale, Philippe Petain.